Ben trovati, il mio ormai divenuto... Motto, ben trovati, ben trovati, ben trovati, allegria, eh? È eh, la busta, la uno, la 2 o la 3 Ben trovati, buonasera, due chiacchiere con, due chiacchiere con, questa sera sono particolarmente emozionato, come sarò emozionato anche per venerdì, perché intanto che pian pianino Instagram avverte... Le persone che solitamente mi seguono e che ogni tanto si vedono le mie dirette, che sono in diretta, eh, io qui ho tempo, saluto, dico un po' di minchiate delle mie, aspettando l'ospite di questa... Eh! Ce l'abbiamo fatta? Ce l'abbiamo fatta, ciao Federico. Ciao William, piacere. Piacere ciao. mio, sono veramente contento, emozionatissimo. Eh. Oh, figlio, un piacere per me, Sto aggiustando un po' le luci perché devo sacrificare la luce del giorno perché o tengo un po aperta la porta perché fa troppo caldo o altrimenti vabbè quindi sembra più cioè sembra che io sia in un altro fuso orario ma in realtà sono sempre le 7 anche qua quindi va bene guardiamo tutto San Baradana alle spalle vuol dire dare un tocco così un po' naïf, molto Moulin Rouge sì sì sì assolutamente io sono veramente contentissimo ed emozionato. Anche guarda perché... che c'è anche Silvio Cavallo, ne approfittiamo per salutare Silvio Cavallo. Ciao no, Silvio Cavallo! <ride> che potrebbe essere uno dei prossimi ospiti, eh. guarda, io ho sì. butto lì, chi lo sa? Se ah. vuoi, Se vuoi no, io... No, io inoltre ho richieste poi, quando vorrai mi... eh, ti, ti lascio contatti e tutto. assolutamente. E dicevo, io sono molto, molto emozionato molto contento perché io esco un po' dalla mia comfort zone, nel senso che ho iniziato questa serie di interviste un, un sette e mezzo fa. Eh, perché Ho avuto la fortuna che alcuni degli ospiti, che ho praticamente tutti, erano stati eh, in vaga, non in vacanze, in realtà al lavoro, in un resort dove avevo lavorato e ho avuto la fortuna di conoscerli e invece tu sei il primo che io non conosco di persona non ho avuto il piacere di conoscerti di persona quindi sono doppiamente felice ed emozionato perché poi hai anche accettato insomma di... ma ci mancherebbe <ride> e la domanda a questo punto è perché io non c'ero in questo resort Eh non lo, perché... lo so del... <ride> perché cosa è successo nella strada della vita che a un certo punto ha fatto arrivare Perché visto che hai intervistato anche Manuela Arcuri ma non era alcuni, lei era in vacanza. e eh, appunto, dico, quindi comunque, eh, cioè, non è che punti basso, cioè punti proprio alto, <ride> e invece io in questo resort, mamma mia, niente. C'era anche l'aria d'amico in quel resort. Eh, e eh, vabbè, prossimo anno, dai, prossimo anno. Devi parlare con Viviana Porro e Franco Rossi, perché loro avevano organizzato okay. insieme il palinzesto degli artisti che si erano esibiti poi quell'estate, stiamo parlando del 2019, eh, tanto bene a eh, entrambi voglio e c'era poi Nadia che poi è stata il tramite eh, appunto, certo, ma qua è una, è una è piramidale nel senso tu intervisti qualcuno che poi deve invitare qualcun altro che ti dà il riferimento stiamo... <ride> il riferimento di qualcun altro e quindi diventa una lunghissima catena quella che è. è giusto, Il passaparola vivi di passaparola, giusto? infatti anche se Ven venerdì Intervisto Daniele Racco. Vedi? Che non te l'ho suggerito io, quindi io ho... No, no, no. Sava Sandir. Ma quindi fai due sì. interviste a settimana adesso? Sì. No, in, realtà, in realtà però adesso mi fermerò, penso per, per giugno, perché poi luglio e agosto, sente le persone... Credo sei come la, la televisione, giusto? Adesso poi metti le repliche della signora in giallo anche tu durante il di agosto. Esatto. Okay. Walker, Texas Ranger, cioè tiri fuori i materiali di magazzino. La tu... esatto. esatto, La tua prima comunione, tutte queste cose qua. Poi a settembre c'è il grande palinsesto del rientro. Okay. Esatto, più o meno sì, l'idea è quella, perché adesso le persone ovviamente col caldo tenderanno a voler stare, a prendersi in aperitivo dopo un anno e mezzo di in casa. E che... Eh. Federico, allora, che ovviamente l'ospite sei tu, io sono emozionato come quando tu hai intervistato Nicola Savino. Allora, io ti posso dire che dopo che ho intervistato Nicola Savino, assolutamente gentile e disponibile, non ho postato più altri video, che per me è stato veramente il massimo, l'aggiunta del mio canale YouTube, se guardi è fermo da quel giorno, perché ancora fatico a realizzarla questa cosa, ma riprenderò a postare video perché mi piace, mi diverte Dica. creare video. Io ho visto che anche tu, soprattutto su YouTube, ti divertivi a un po' fare quello che faccio io oggi con te, cioè intervistare del, delle personalità, dei personaggi. Sì, cioè, se, allora io nasco come perito elettronico che però aveva una passione per il cinema e la televisione quindi ho deciso di fare la scuola di cinema e televisione a Milano esatto. specializzandomi nel montaggio e da lì la passione è rimasta per cui il montaggio dei video è il mio parco giochi quindi appena posso mi diverto se... Da Vinci risolva anche tu No, no, no, Final Cut Allora avevo da sempre ai movie. Poi a un certo punto era tale la frustrazione per cui volevo mettere un titolo a una certa altezza e non potevi perché ovviamente iMovie arriva a un certo punto perché se avesse troppe funzionalità non compreresti più Final Cut e allora ho ceduto a Final Cut. Pro, no. X, Pro X che tutti quanti stavano abbandonando perché dicevano è troppo simile ai movie oramai e io dicevo ok allora lo scarico proprio perché è simile ai movie perché altrimenti non capivo nulla e quindi da lì è iniziato il nostro rapporto, un po' conflittuale perché come tutte eh, le no. cose ovviamente ne uso il 5% delle potenzialità di Final Cut perché ci montano film hollywoodiani, io mi limito a video di due minuti quindi va bene così capisco perfettamente, io ho fatto un salto simile da Sony Vegas a da Vinci Resolve e il primo giorno mi sono trovato davanti a Da Vinci <ride> Resolve che ero incapace a fare qualsiasi cosa. Ciao, sì. un di, ah, Pistoiese, un ragazzo di Pistoia, Mirko, che lui invece lo usava, e quindi mi diceva, Mirko, come cazzo si fa questa cosa, come la faccio adesso che non... Quindi devo avvisarti che in questo momento è arrivata la notifica che mi segnala che tu mi hai inviato una richiesta di partecipazione alla diretta. Adesso? Adesso è arrivata, però io continuo a vedere, un, uno spettatore e Silvio Cavallo ora partecipa, quindi non so se sia un problema del mio video. Oh, no, a un certo no. punto eravamo arrivati anche a 7-8. No, spettatori, io continuo a essere uno spettatore. Fortini. C'è Sergio Volpini official, guardare la direi, Sergio Volpini! Che presto sarà qui a questo punto, quindi intervistato da William, perché funziona così, no? Funziona così questo schema Ponzi. Sergio Fu... Volpini, io ti tu... propongo un Esatto, libro. tu in questo momento hai già perso interesse nei miei confronti e stai già pensando no, no, no, no. solo a Sergio Volpini. Stai pensando a Sergio Volpini che riceverà un messaggio che dirà Sergio, ah, non è mi piacere, bababà. No, io no, no, solo no, così. Salve. La diretta quindi, io chiedo scusa anticipatamente perché non vedo commenti cioè cosa succede? quello che ogni tanto succede anche a Davide Paniate durante le dirette quotidiane perché io sono rimasto a Silvio Cavallo ora partecipa è uno spettatore quindi se no, qualcuno a, dovesse scrivere commenti cosa... stanno commentando, non perché abbia perso interesse nei tuoi confronti ma ha commentato Sergio Volpi dicendo io con Da Vinci ho divorziato, <ride> vedi vedi quindi se qualcuno dovesse scrivere qualcosa e non ha delle risposte da parte mia perché proprio non, non, non sono Io in grado Io cercherò di... di tenerti aggiornato. Ok, ok. Allora, però Ashton torniamo... Ashton, lo sapevatelo. Sì, torniamo, torniamo però su Federico Basso. Federico Basso, quindi tu nel 2003 entri nel circuito Aria-Zelig. Sì, sì, sì. Quello con il Prima logo dell'uomo Cavat... con la testa di Cavatappi. C'è sempre quel bollino lì di Ari con l'uomo seduto la testa del... a <ride> cavatappi. Del... Sì, 2003-2004, sì. Prima Prima, no. Prima, allora, io ho cominciato in assoluto nella mia vita col teatro amatoriale, perché okay. allora io lavoravo a Media, 7000 Milano 2, ma come montatore appunto, quindi facevo strisce al TG4, montavo i servizi del TG4, nel periodo appunto in cui c'era ancora Emilio Fede che conduceva e di conseguenza io mettevo i servizi in onda e, e nella sera mi dedicavo a un corso di teatro amatoriale. Da lì passare al cabaret non è stato immediato perché ci sono voluti qualche anno di improvvisazione teatrale, cosa che consiglio a tutti, fare improvvisazione teatrale aiuta tantissimo, è la miglior palestra che un comico possa augurarsi nella vita cercate su Google vicino a voi, c'è sicuramente la scuola di improvvisazione teatrale, eh, fatela se volete salire sul palco perché è come fare scuola guida, nel senso hai una rete di protezione che nessun laboratorio di cabaretti garantisce, invece stare sul palco con altri improvvisatori senza un testo è il migliore esercizio che ci possa essere, e da ho cominciato a scrivere invece i miei testi, eh, produzione propria, fatta in casa, ho cominciato a portarli sul palco, intorno al 2002-2003 ho fatto il concorso di cabaret tutta la trafila del cabaretista esordiente ho fatto il concorso di cabaret l'ho fatto il pezzo a Zelig prima di uno spettacolo di improvvisazione mi ha notato Giancarlo Bozzo e come succede nei film e prima o poi forse Rosario Fiorello farà una fiction su questa cosa Giancarlo Bozzo a fine serata mi ha detto io e te dobbiamo parlare e da lì è iniziato il mio rapporto con Zelig che è eh, quasi ventennale perché tra poco festeggi vent'anni anni e eh sì, 2004 è cominciato la primissima edizione in cui sono salito sul palco era quella condotta da Giorgia Surina con comici senatori di a Rotazione quindi c'era Giorgia Surina con Beppe Braidas, Sgrilli, Cornacchione e lì avevo cominciato a fare il monologhista seconda edizione, poi c'è stata quella di Raul Cremona e Giorgia Surina in cui è esplosa la bomba Checco Zalone perché è iniziato Checco Zalone quell'anno lì e dall'anno dopo eh, siamo passati alla conduzione io e Teresa Mannino con cui collaboravo come autore quindi siccome eravamo molto amici ci hanno proposto questo salto nel buio hanno detto ma perché non provate a condurre voi due ed è eh, stata una delle domande che ci avevo in mente è ok Già è enorme, tantissima roba che ci ha raccontato fino ad oggi, cioè tutta la trafica, ma quando poi i produttori di Zelig, gli autori di Zelig vengono da te e ti dicono, sai abbiamo pensato a Zellig Goff e lo vorremmo far presentare a te e a Teresa Magno. Allora, la lungimiranza di questa scelta va data soprattutto di nuovo a Giancarlo Bozzo, perché è il deus ex macchina di, di Zelig insieme a Gia Michele. E questa Santissima Trinità e lui conosceva bene sia me che Teresa e, sia me, sia Teresa, e di conseguenza sapeva che rapporto c'era tra noi due di amore tra virgolette odio nel senso un po' di battibecchie e quant'altro sapeva quanto quanta confidenza ci fosse tra noi due ha detto secondo me le vostre dinamiche fuori dal palco possono funzionare anche sul palco provate Abbiamo provato a condurre qualche serata di laboratorio, che è una parola sempre un po' strana per i non addetti lavori, ma laboratorio è quello che adesso eh, nella stand-up comedy sono le serate open mic, open mic, cioè devi provare un pezzo e vai, eh, perché nel cabaret l'unico modo per capire se fai ridere è eh, salire su un palco e provare davanti a un pubblico. Ha funzionato, ci siamo divertiti e da lì è andato avanti un sodalizio che è andato avanti cinque anni. E poi ho passato il testimone a Davide Pagnate. Ma ah, Mamma mia, mi ha pugnalato alle spalle Davide Paniati, guarda un ogni un volta che si pensa. Un po' quello che dicevi del, dello scontro delle vostre personalità, eh, no? lei palermitana, e... tu, mi sei però vissuto a Milano. c'è un po' lo scontro tra ehm, diciamo, la teoria del comico del sud e il comico del nord. Ma Forse funzionava anche per questo, perché eravamo complementari, nel senso che avevamo modi completamente diversi di stare sul palco, perché lei era, aveva una confidenza e una tranquillità sul palco che io non avevo. Ovviamente da torinese trapiantato a Milano ho un distacco, una freddezza che Teresa non avrebbe mai avuto in quanto palermitana, in quanto espansiva solare, questo aggettivo meraviglioso del solare. E di conseguenza lei stabilisce subito un rapporto col pubblico totalmente diverso rispetto a quello che io ho. Io sono un teorico del, mi avete già fatto un grande favore a venire qua stasera a trovare parcheggio, pagare un biglietto, quindi state tranquilli, non vi coinvolgerò mai in nessun modo, perché è sempre stato l'incubo dello, dello spettacolo di cabaret, Il la prima fila. Ma io penso che lo spettacolo di Cabaret sia forse l'unico spettacolo al mondo in cui la gente non, non corre, non, non brava di essere in prima fila, qualunque altro spettacolo... Il sogno è sempre essere wow, ho due biglietti in prima fila per il musical, c'ho due biglietti in prima fila. Nel momento in cui dici eh, andiamo a vedere lo spettacolo del cabaret, due biglietti in prima fila, c'è sempre un po' di timore, no, poi ci coinvolgono. È una cosa che siccome io non voglio che faccia la me, non voglio fare ad altri. Invece Teresa ha subito la capacità di trasformare la serata in assemblea condominiale, nel senso stabilisce subito un rapporto, sembrano tutti parenti di terzo grado per lei. E quindi questa cosa funzionava. Diciamo no. che io ero quello un po' più serio, avevo i binari e andavo avanti. Lei invece si godeva il panorama, il paesaggio, faceva quattro, quattro chiacchiere, faceva, e quindi funzionava anche per quello. Poi come tutte le cose belle. lui 86 ci ringrazia per questa diretta. Rob, Ciao Malù, io purtroppo non vedo i commenti. Mark Zuckerberg, ma cosa mi combina Mark Zuckerberg? Quindi mi fido, mi poi... fido di quello che mi riferisce lui, magari in questo momento state scrivendo le cose peggiori allora, che io potessi oh, leggere. Buonasera, alcuni che sono entrati e partecipano e vedono la diretta, siamo sui 7-8 e io uso un termine di sciacallaggio di oh, follow no. Quello bisogna fare, guarda purtroppo non posso sacrificare sull'altare che pochissimi follower, perché io non è che... Brami, avere migliaia e migliaia di follower, come puoi vedere da qualunque mio profilo social, che sia YouTube, Instagram, Facebook. Allora, ti dico questa cosa qua? Se vai su federicobasso.com, che è la mia pagina web, okay. Fantastico Mondo del WWW, nella prima pagina, nella copertina, compare ancora il mio link alla pagina MySpace. Questo per dirti, oh. questo per dirti, Veramente l'accuratezza che io metto nel mondo web. Cioè, c'è ancora MyFoto, <ride> my blog, C'è ancora il blog, le foto. Eh? E se vai c'è ancora il link alla pagina MySpace, che non penso sia. No, ancora per... No, però è un po' che non l'aggiorno. Mi saluta Matteo Libroia. Un ecco, saluto. Dottor Matteo Libroia, che mi segue. Un Ciao. Saluto dal tuo dottore preferito. <ride> Oggi, durante la diretta di Cerca, era veramente l'autore aggiunto del programma. Perché poi mi piace questa cosa delle dirette Instagram, non le ho mai sfruttate durante tutto il lockdown, però siccome mi piace così pensare a giochi, giochini, quiz, io sempre ho sempre avuto una grande passione per i quiz, il mio grande sogno, continuo a ribadirlo nel momento in cui diventerò multimilionario, è... Eh, acquistare i diritti di doppio slalom. Io non so di che anno tu sia e se hai fatto in tempo a goderti il doppio slalom. Il ma allora... Io ero, ero piccolo, sono 81 e eh, io 75. E doppio slalom, questo meraviglioso del pomeriggio, condotto da Corrado Tedeschi, che è una persona che io ammiro per la sua classe eleganza. Cioè, io sempre questi punti di riferimento oramai di un'altra epoca. cioè Corrado qua... Tedeschi esatto. Corrado Tedeschi, non tanto cioè... la voce che annunciò la fine della seconda guerra mondiale in Italia. Cioè... No, Corrado, quello è Corrado Mantoni, un... Corrado, è Corrado Tedeschi, ridere, Corrado. però mi fa ridere pensare a Corrado Tedeschi in radio che annuncia, <ride> no Corrado Tedeschi che attualmente è un bravissimo anche attore a teatro, Io dice ah, questo sì. Pantheon con i grandi, appunto Corrado che era quello senza cognome, come gli amici di Maria De Filippi, era già all'epoca Corrado, era tolto il cognome, eh, quindi c'era Corrado, poi c'ho ovviamente sua santità per me Raimondo Vianello che secondo me eh, risulta essere inarrivabile e poi i vari, appunto, Corrado Tedeschi, cioè tutta quella classe di presentatori che sono nati come presentatori e hanno fatto solo quello, cioè, perché secondo me il presentatore è un mestiere un po' in disuso, nel senso che eh, non c'è proprio una scuola di presentatori, bisogna fare... Ma no, adesso il, riprende il pranzo e servito. Esatto, potavi... esatto, eh, ho lo stesso, la stessa opinione. Eh... Sul Pazio e Servito che riprendo adesso un po' è la stessa opinione che ho sul remake di Altrimenti ci arrabbiamo con Christian De Sica. cioè, secondo me, alcune cose andrebbero lasciate lì, tranquille. Ma guarda, essere... secondo me se lo facevano presentare a Salvini <ride> poteva avere un suo maledettissimo pericolo. Non lo so, però io sono cresciuto con Pazio e Servito, bis. E il doppio Slavo era un quiz molto divertente del pomeriggio, con Corrado Tedeschi. Eh, molto semplice, però ho sempre sognato di partecipare perché era un quiz per ragazzi, fino a 18 anni potevi partecipare, però qua, appena sono stato in età l'hanno chiuso. Anche Paolo Bonoli ha condotto, se non sbaglio, alcuni, alcuni mesi, doppio slalom per un po'. Paolo Bonoli è un altro che mi piace, ogni tanto ha le sue derive, condivide eh, un po' meno. Ma però... Il tuo medico, Matteo, dice ti vedrai benissimo a Sarabanda. Ah, che sì, sa... no, basta. No, basta. di Enrico Papi a dire moseca, moseca. Sì, sì, sì. Qualcuno prima, tipo, tu, quando parlavi delle tue dirette, eh, salutava Max Angioni. A proposito, ma paniate Angioni, i prossimi due papà. Ah, esatto, Angioni ti conviene perché lì sciacalli, nel senso... No, ma è anche l'unico motivo per cui non lo chiamiamo nelle nostre dirette, lui lo sa, ovviamente. Perché dobbiamo in qualche modo spremere questo limone finché dura, perché comunque il successo è qualcosa di, effimore, di effimero e di conseguenza bisogna sfruttarlo quando c'è. È il momento di Max Angioni, sfruttiamo Max Angioni, Max Angioni sta cercando di capitalizzare, noi capitalizziamo Max Angioni. Anche non se a si può dire che Max Angioni, io continuo a ribadirlo sempre, mi faceva già molto ridere prima che diventasse il Max Angioni d'Italia Got Talent, cioè che acquistasse questo suffisso dopo come salvo del grande fratello, perché adesso lui è Max Angioni d'Italia Got Talent. Mi cioè, sono Federico Basso di Zelig, è un titolo nobiliare che ogni cabarettista conquista col tempo, è una casata. Mi dicono però, mi hanno detto, e soprattutto lei, quelli che sono passati in quel famoso Resort, che tu sei un bravissimo autore, ma un finissimo autore. Io mi diverto a scrivere, quello sì, perché non lo so, mi, mi riesce bene, mi diverte, Poi, appunto, ritornando al discorso di prima, Devo ringraziare Teresa Mandino, che ha avuto questa enorme fiducia nei miei confronti all'inizio. È stata veramente una delle prime a chiedermi ti andrebbe di scrivere dei testi, cosa che a me risultava del tutto inedita, perché conto se ti scrivi qualcosa che poi tu stesso porti sul palco. Quando qualcuno ti chiede di scrivimi qualcosa, devi entrare in uno eh, stato mentale completamente differente, perché devi pensare con la testa di un altro. Quindi mm. hai un periodo di assestamento perché ovviamente comincia a pensare a quello che tu faresti sul palco e non quello che lei direbbe sul palco. E quindi è stata molto utile questa collaborazione perché ti, eh, ti aiuta a sintonizzare un po' la tua testa rispetto a quello che desiderano gli altri e non quello che vorresti fare tu. Sì. Eh, C'è tantissimo materiale, cioè di quello che abbiamo scritto con Teresa, probabilmente quello che poi lei ha utilizzato è quello che... Eh, come un vestito, a lei andava a, a misura addosso è stato il 20%, metti perché ovviamente è tutto un lavoro di bastitura, correggi, cuci, no, troppo lungo, troppo bossetto, quindi è un lavoro veramente di filo, però da, da quello che vedo comunque si è al perché Teresa è diventata penso una delle più famose cabarettiste, show no, show non mi sembra il caso però comunque personalità di spicco nel mondo della comicità italiana anche se adesso si vede un po' meno perché ovviamente lei è molto più versante teatrale lei ha sempre avuto questa enorme passione per il teatro sì sì, sì ma lei è veramente molto brava tra l'altro secondo me TikTok deve pagare di un botto di diritti perché un sacco di TikTok che fanno TikTok con i monologhi di, di, di Teresa ma la prova di Teresa non passa che si Guarda, Teresa neanche su cerca la vedo mai, però è passata a cerca una volta la sua attuale autrice, che è una delle sue migliori amiche, Giovanna Donini. Quindi ti conviene chiedere l'amicizia a Giovanna Donini. Tu cominci a seguire Giovanna Donini. Okay. Vedi che piano piano arrivano le cose. Ci dicevano dalla chat, a parte dicevano, doppia cifra ragazzi, superati i 10 in diretta, eh, ci dicevano e forse anche in Buona La Prima c'era la tua mano come autore? Allora, io ho collaborato in un'edizione di Buona La Prima, ma una delle ultime, nel senso eh, quella che hanno girato sì, eh, qualche anno fa, non nelle primissime edizioni, quelle di Katia, io non c'ero. Eh, quindi sì, ho fatto un'edizione tra l'altro con, con Davide Pagnate come autore e Giancarlo Bozzo nelle vesti di capo autore capo progetto, con il quale avevo fatto anche Belli Dentro, perché all'epoca ci divertivamo anche a scrivere Belli Dentro, uno dei pochissimi esperimenti di sitcom in Italia, che è stato anche fortunato per come esperimento perché continuano anche a replicarlo su Mediaset Extra e via dicendo. Eh, sì, le sitcom in Italia non hanno mai attecchito così tanto. Però è stato un bel periodo quello, anche un bel esperimento, perché sono un grande appassionato di sitcom da sempre, di conseguenza la possibilità di mettere il piedino nella porta è stata una bella fortuna per me. Ma tra l'altro pure con Crozza hai collaborato. Sì, anche quello è stato un periodo, cioè, perché poi mi diverto, perché ovviamente come il garzone a Mottega dove quando ti chiamano i grandi maestri tu dici io vengo, nel senso poi fatemi fare quello l'importante per me e prendere, rubare, imparare e via dicendo. E di conseguenza è stato un periodo in cui Carlo Turati, grande autore storico di Zelig, mi aveva proposto di far parte della redazione di Crozza e di conseguenza sì è stato un periodo breve, però è stato estremamente utile. Perché ovunque tu vai, vedi opportunità di, di, di imparare qualcosa da coloro che hanno anni e anni di esperienza. Di conseguenza, anche se sono stare a guardare, sì, sì, sì, sì, sì. Quindi... E, Assolutamente. Poi tra l'altro, però no, dobbiamo arrivare anche a qualcosa che secondo me era geniale. Che trio no? con te Davide Spaniate, Gianni c'era in quelle sorte, Gianni l'ha visto? Gianni ah, sì, cioè. <ride> l'ha <ho> conosciuto, <ride> <ride> di hai conosciuto te di Maloscia? Eh? Hai conosciuto Teddy di Maloscia? Ho conosciuto Teddy di Maloscia, <ride> Ma ho fatto la serata con Gianni, è stata una delle più belle, perché a Gianni serve un conduttore spalla. Sì risultati Shine e via dicendo stato Franco Viviana gli disse guarda c'è capovillaggio io facevo il, capo, il responsabile di animazione molto bravo Allora, lui è, solitamente dice io mi faccio accompagnare dalla mia compagna però mi hanno detto e te sei capace, te la senti? Sì, fammi capire devo farmi aprire questo computer e mi fa vedere i pezzi dove quello che faceva da spada era bisio e paniate, no? e io, eh sì <ride> c'è certo penso di <che> sì alla propria <ride> bellissima serata ma eh. sì per imparare a nuotare la cosa è migliore farsi buttare in mare vedi che cominci sicuramente a galleggiare poi vedi poi nuoti quindi... giusto così è giusto così nascono i boiler nascono i boiler perché io ho sempre avuto l'indole da monologhista ci siamo trovati in, in questo laboratorio anche lì sono al laboratorio al teatro blu di milano qua abbiamo trovato questa location, questa location come direbbe alessandro borghese che ci piaceva molto questo teatro, quindi era una serata in cui chi doveva provare dei pezzi veniva, presentavano all'inizio Omar Fantini e Davide Paniate eh, e quindi erano delle serate meravigliose in cui la, la, la cosa fondamentale, secondo me la differenza fondamentale è che non si usavano i microfoni, di, con, non, di conseguenza avevi l'opportunità nel preciso istante in cui ti veniva in mente qualcosa da fare che secondo te poteva essere divertente, di entrare sul palco e farlo. Quindi non c'era tutta quella sovrastruttura del un attimo avvisiamo in regia perché devono aprire il microfono, però il tempo comico era già passato. Di conseguenza c'era questa serata di ricreazione totale in cui provavo i miei pezzi, eh, ho conosciuto Davide che nel frattempo aveva terminato la sua esperienza da duo con Andrea Saltarastaso, ho approfondito la conoscenza con Gianni Cinelli che conoscevo per Gangnaman e tutte le altre cose e di conseguenza una serie si è messi detto: ma perché non provare a lavorare insieme perché nessuno di noi ha mai partecipato a un trio e quindi da lì l'esperienza dei Boiler con cui ho fatto cose che non mi, dove, mi, non mi sarei mai immaginato di arrivare Cioè, abbiamo fatto veramente il triplete perché con i Boiler abbiamo fatto il Gran Premio della TV due ne abbiamo fatti una volta per Zelig, una volta chiamati direttamente da San Carlo Conti quindi, Gran Premio della TV, Festival di Sanremo e Davide Donatello. Cioè, non avrei mai immaginato di arrivare fin lì, però appunto ci sono andati questi sfizi, chiamiamoli così, e di conseguenza è stata una bellissima esperienza, è tutta inaspettata poi. E ovviamente figlia della, delle numerosissime puntate di Zeli che avevamo fatto l'edizione Arcimboldi con Claudio Bisio e Paola Cortellesi già. Ah, ma ragazzi, quindi... quella spoiler uh, delle de, de, de, de, de, de, de conferenze stampa era geniale, geniale. Ma a noi faceva ridere soprattutto perché nasceva dalla, dal terrore che io avevo ad ogni conferenza stampa di presentazione di Zeri con le domande che avrebbero potuto farci, perché ovviamente dici, c'è cioè, sempre questa situazione al mattino soprattutto in cui presenti la trasmissione, alla stampa, allora ho detto perché non pensare invece alla situazione inversa in cui finalmente io posso fare le domande e noi possiamo fare delle domande eh, ed era anche strana come situazione perché rispetto a qualunque altro comico eravamo, penso, gli unici a non essere mai sul palco perché eh. eravamo sempre in mezzo al pubblico quindi ci perdevamo completamente le reazioni del palco quindi, ad esempio, quando l'esperienza Sanremese, che è stata appunto la prima edizione di Carlo Conti abbiamo fatto quattro serate su cinque ma in realtà sul palco siamo saliti pochi minuti l'ultimo sabato, cioè il sabato sera, perché ovviamente eravamo seduti in platea e sul palco di Sanremo non siamo mai saliti. E fortunatamente ci ha fatto togliere questo sfizio sabato sera, disannunciandoci ovviamente, ringraziando per la partecipazione, quindi il palco di Sanremo per me è durato veramente un minuto e mezzo, forse due, neanche. Quindi... Lo, lo sape, ne siete coscienti voi comici? Che alcuni pezzi se posso suonare gli ultimi, tipo anche quelli dei boiler delle conferenze, vengono sciacallati dagli animatori nei villaggi turistici. Me l'hanno mai detto? Questo, io ne sono consapevole di questa cosa perché ogni volta che poi, tipo qualche mese dopo, mi arriva il bollettino SIAE, io vedo, cioè, che nel villaggio è stato fatto questo. No. <ride> sono tutte serate liberamente ispirate le, nei villaggi allora io penso a, avendone frequentate anche i villaggi per lavoro perché comunque capita anche a noi andare a fare le serate nei villaggi perché, eh, magari in vacanza però... sì, oppure in vacanza oppure perché c'è la convention perché tutto un mondo a parte che magari molta gente non conosce cioè spesso vengono organizzate nel periodo estivo delle convention aziendali però non nel centro congressi, della eh, grande città, ma dicono, vabbè, portiamo quattro giorni dipendenti in un villaggio, vacanze, e ogni sera c'è uno spettacolo diverso. Quindi magari vieni chiamata a fare lo spettacolo per l'azienda quella sera. E appunto hai la possibilità di venire a contatto col mondo dei villaggi, che a me manca un po', io metto, avevo fatto anche richiesta per fare l'animatore a suo tempo, come penso molti altri adolescenti all'epoca, sì, ma avevano Guarda, respinto la cosa. Sì, però c'era la questione del ok ti prendiamo, però prima devi fare un corso a pagamento, cioè temevo, sono finito in questo labirinto, di. quindi sì, sì. ovviamente eh, avevo tralasciato un po' la cosa, avevo continuato con gli studi, preso la patente e via dicendo, quindi avevo abbandonato un po' l'idea, però il mondo del villaggio a me incuriosisce e diverte sempre. E di conseguenza ogni volta che mi arrivano d'estate i video vari con «Ah, guarda cosa stanno facendo qua al villaggio!» Secondo me è una certificazione in qualche modo che hai fatto qualcosa che può piacere a chiunque, perché secondo me l'umorismo e la comicità di un villaggio deve essere il più largo possibile, nel senso che ovviamente non hai idea del pubblico che hai davanti, perché ha una fascia d'età che va dai 5 anni dei bambini che ti giocano sotto il palco, No, al, al genitore che dice al bambino vai a giocare sotto il palco, sfogati mentre noi guardiamo lo spettacolo, ok signora? E al genitore eh. del genitore che sta di fianco. <ride> Quindi devi cercare qualcosa che copra questo ampissimo spettro e di conseguenza se decidono di fare qualcosa che tu hai scritto, vuol dire, ok, secondo me può funzionare. Quindi in qualche modo è un attestato di stima, nel senso... Ma ah, pensa che ci sono ancora dei pezzi di batter chiari, cioè ne hai visto. <ride> quello Intanto, è il, che è il che c'è. avanti i gretini, <ride> e quello là del... <ride> il pollo... okay. però sono quelle serate, anche noi quando andiamo, io mi sempre a vedere, poi la serata spettacolo degli animatori, cioè per me è sempre qualcosa di incredibile, perché io la guardo sempre volentieri, soprattutto perché ho una totale ammirazione nei confronti del lavoro dell'animatore, perché cioè, se noi a un certo punto possiamo dire dopo lo spettacolo vabbè, ciao, è tardi, andiamo a dormire, c'è gente che a mezzanotte e un quarto inizia delle prove, cioè hanno... mezzanotte e un quarto, alle due di notte sì, per dire, cioè, hanno tutta la mia animazione, perché poi sono le stesse persone che al mattino quando magari non dormi bene e ti svegli un po' prima tipo alle 8, vai a fare colazione, sono già lì. Quindi dici... Buongiorno! <ride> esattamente. Cosa è successo? Sei andato a dormire? Non sei andato a dormire? Red Bull? Cosa, come funziona esattamente? Quindi... Io l'ho fatto per vent'anni, eh. l'ho fatto dal 2000 al 2019 e eh, A un certo punto dice: No, stile di vita, non lo so come è possibile, però t'abbi qui. Ma è pazzesco. Poi Netflix un giorno gira un documentario sulle costumerie e attrezzerie dietro i teatri dei villaggi turistici perché sono come il museo egizio di Torino, cioè quello che viene mostrato alla gente, come il museo vaticano, è il 10-15% di quello che c'è lì dietro perché potresti. Fare veramente tutta la storia del teatro, del cinema, della televisione. Con queste, Cioè io non ho so, veramente un mondo mi sembra... fantastico. Mi sembra una volta Piff. Quando faceva il testimone, fece una puntata seguendo i ragazzi di un'equipe, eh, e lì in realtà, fece parecchio vedere tutto quello che c'è del... poi. Sono gli stessi ragazzi che poi magari chiedono anche consigli a noi, nel senso che spesso capita poi ai provini di Zeli, capitava anche, soprattutto in passato, quando si facevano queste giornate di provino, di vedere tantissimi ragazzi che eh, come curriculum portavano il, gli anni di esperienza in, in un villaggio e di conseguenza presumo che per molti la passione sul, eh, per il palco nasca magari nel villaggio e poi eh, magari vogliono fare il grande passo e continuare con, vabbè, eh, Fiorello penso sia l'esempio più eclatante perché... e di conseguenza sono esempi eccellenti penso, Però... il primo animatore della storia è stato Giancarlo Magalli italiano <ride> Vedi, ha smesso di fare eh, i fatti vostri quest'anno, quindi pensa, pensa che carriera. Mi è, è molto simpatico lui. Eh, e di conseguenza il mondo dei villaggi turistici mi affascina da sempre. Quindi appena mi dicono ah, hai voglia di fare serata nel villaggio turistico, c'è la possibilità subito. Faccio il troll e io arrivo. Quell'anno va, sarebbe stato interessante. Un bello, bello... Ma ricominceremo. Però... Invece progetti, a parte tutto quello che è la parte diciamo, social, che quello ho capito, che è divertimento allo sì. stato puro. Ma è, dipende, divertimento allo stato puro. Nel senso, eh, ormai c'è con i social la possibilità di sviluppare idee che prima sarebbero rimaste semplicemente sulla carta. Cioè, circa, che è quello che ci divertiamo a fare il lunedì sera con Silvio, e Max e Davide, è nato 7-8 anni fa quando era spuntato fuori l'idea di Radio Zelig, una radio web, e di conseguenza chiedevano contenuti. Avevamo quest'idea, mi era venuta, mi era ballenata questa idea del quiz approssimativo. Perché molto semplicemente durante la trasferta per andare a Bolzano avevo uno di quei manuali con un sacco di informazioni inutili, forse era il libro dei, dei fatti, non so se conosci, quel manuale che c'è una volta l'anno dove c'è qualunque tipo di informazione. Quindi l'ho comprato in autogrill e ho cominciato a fare domande a caso a Alebetti e Davide Paniate. Cioè tipo quante vetture sono state... perché c'erano informazioni di qualunque tipo su quel libro. Da qual è, sta... qual è la, la superficie dell'Asia piuttosto che eh, quante veicoli diesel sono stati immatricolati nel 1992. Quindi abbiamo occupato un'ora del tragitto con domande di questo genere. Quanti bovini ci sono in Valle d'Aosta? Quanti pannelli solari eh, sono stati installati in Svezia l'anno scorso? Così con numeri a caso la cosa ci divertiva perché venivano fuori delle domande e eh, delle risposte soprattutto assurde. Abbiamo detto vabbè potremmo portarla e farlo diventare qualcosa di più. Quindi era nata come idea lì. Poi è stata trasportata come podcast su un canale SoundCloud, perché tra le varie cose ho anche il mio canale SoundCloud, perché avevo cominciato a fare i podcast qualche anno fa, poi ovviamente passava la, il momento, dopo un po' non mi diverto a fare le cose, mi passa, e adesso la, avendo la possibilità di fare dirette a 4 da quando Instagram ha messo la possibilità di fare diretta 4 perché non provare di nuovo a portarlo e avere l'interazione del pubblico perché è una cosa meravigliosa secondo me vedere la partecipazione immediata del pubblico che è una cosa fondamentale nel cabaret perché aggiunge sempre tanto cioè nel momento in cui loro stessi possono partecipare eh, suggerire dare giudizi a me diverte tanto questa cosa qua e quindi è questa ennesima versione di Circa che ci diverte, ci intrattiene, e chi lo sa, appunto per quello che dico, è divertimento, però è anche la possibilità di la fare un'idea. Alla perché... chat dicono Circa da vedere assolutamente, <ride> e poi in diretta <ride> Carlo Durati, se ti vuoi interessare. Ah, c'è Carlo Durati, siete Carlo Durati. Eh, e quindi c'è la possibilità di far evolvere, costruire, nel senso che circa la prima puntata che abbiamo fatto circa, circa due mesi fa, in realtà rispecchiava molto il formato originale in cui io conducevo e loro rispondevano alle domande, però secondo me ovviamente bisogna adattarla al mezzo su cui stai lavorando, quindi piano piano è, via, è andata modificandosi la struttura di circa fino ad arrivare a quella attuale in cui è diventato chi segna va in porta, cioè il primo quiz in cui se indovini la, la risposta corretta diventi automaticamente presentatore del quiz. Okay, quindi abbiamo okay. la possibilità, cosa che è non avevo mai pensato fino a qualche mese fa. Di conseguenza è stato utile come esperimento perché vedi che il pubblico apprezza, eh, ci si diverte, nascono nuove meccaniche che a pensarci in quattro, in una stanza, con eh, carte e penna, magari puoi ipotizzare possano servire, essere utili. Però grazie Ma se a questo... In questo momento sì. Perché, eh, vabbè, poi è difficile organizzare, cioè nel senso... Soprattutto adesso, con l'estate, fine coprifuoco, partite, cioè trovare una serata in cui siamo tutti e quattro disponibili sì. diventa sempre più difficile. Però si cerca sempre di mantenere e fidelizzare un po' il pubblico rispetto a volti, orari e via dicendo. Però sì. perché no? Cioè, ci diverte. No, no, per la, tazza, la cosa più bella è vedere Angioni cadere nelle botole. Ecco, vedi, anche quella del meccanismo delle botole è una cosa che è nata grazie all'opportunità che ha la diretta di mettere giù qualcuno e chiamare qualcun altro. C'è da dire che la prima serie in cui abbiamo provato questo meccanismo è stato un disastro, perché non funzionavano, di conseguenza abbiamo dovuto interrompere come fosse una televisione pirata subito i programmi, perché adesso invece pare funzioni. E la stessa cosa cerca a pranzo, cerca invece l'altro quizino. In cui, figlio delle ricerche che si facevano elementari, perché ovviamente noi quando dovevamo cercare delle informazioni non ci si affidava ancora a Google. Eh. <ride> quindi cercavi più ah, sì. dizionari. Momento. Cioè chi aveva i 15, conoscere il libro delle mie ricerche. E quindi passavi i pomeriggi a sfogliare pagine e pagine. Adesso è molto più semplice. E quindi mi ha detto perché non, non, non riportare un po' questa atmosfera da ignorante a tempo limitato che potevamo avere eh, cercare informazioni, quindi bello anche quello perché è l'occasione di giocare un po' però mi piace se alla fine di, di, di una diretta qualcuno si porta a casa anche un'informazione, anche se totalmente inutile, ma comunque un'informazione in più, proprio divulgazione alla focus, però vabbè. E Invece progetti fuori dagli schemi social, quindi spettacolo, teatro, qualcosa eh, adesso è vera... pubblico, insomma. Eh, che penso... ah. Ovviamente è un desiderio, ma veramente si tratta di fare il gettare il cuore oltre l'ostacolo, perché adesso prevedere cosa sarà a settembre, io spero si torni alla cosiddetta normalità, secondo me gradualmente, prima stavo vedendo la partita il primo tempo di Ungheria-Portogallo, e sinceramente fa impressione vedere lo stadio gremito di tifosi senza mascherina cioè ti sembra veramente della computer grafica perché dici ma non può essere perché fino a un mese fa erano 50% uno stadio invece lì è come se fosse il, un universo parallelo quindi uno spera di tornare alla normalità spera che ci sia una, una nuova edizione di Zelig quest'anno abbiamo fatto quella per Comedy Central Abbiamo registrato a novembre quindi è andata anche discretamente bene, quindi perché non sperare in una nuova edizione di Zeri che poi in tutto quello che ricomincerà Ma, perché, io penso... perché dopo la notte arriva per forza l'alba è <ride> buttata la è buttata pianissimo. Non può piovere per sempre, d'accordo. Okay. <ride> Anchezza official dice a me rimangono in mente, solo quelle sbagliate, tipo la tiratura di 8.000. Perché sono le cose che ci divertono di più, cioè il, le domande di circa sono strumenti per cercare di estrapolare fuori delle risposte assurde che ognuno di noi ha dentro di sé e non vede l'ora di tirare fuori. Carlo Durati ti ha mandato a cagare. Detto, eh, Ma ecco. a cagare. Vedi, vedi, però sempre con l'educazione lo fa Carlo, con l'educazione il rispetto. Ma a proposito, domani, quanto questa cosa del cognome basso, tu che sei quasi due me, dove... quanto ti ha rotto le scatole, Sta battuta, <ride> la tua allora, vita in... mi ha rotto le scatole, però siccome l'arma eh, principale di ogni cabarettista, secondo me, soprattutto gli esordi, è sempre l'autoironia, Ovviamente il primo pezzo di cabaret che avevo scritto all'inizio riguardava la mia altezza. Okay. La, la primissima battuta che ho fatto sul palco accanto a Bisio era ovviamente Federico Basso è un nome d'arte, il mio vero nome è Maurizio Basso, già creando il gelo in sala per questa cosa qua, che è stata oh. poi modificata dal sagace Forrest, perché Forrest è sempre un passo avanti rispetto a tutti gli altri, e ripeteva sempre, pensate, si chiama Federico Basso è invece Mancino, quindi l'ha portato a un livello di surrealtà che era al di fuori. Pensate, nonostante il cognome Basso, lui è Mancino. E, e ovviamente, vabbè, li devi usare, perché anche se devo ammettere che scrivere un pezzo sull'altezza ok? faceva ridere tutto quanto. Ma in realtà quando fai il monologhista la gente non ha esattamente la percezione della tua altezza perché ovviamente il pubblico ti guarda sempre dal basso verso l'alto. Quindi non avendo riferimenti accanto a me che potessero sottolineare la mia altezza, cioè semplicemente avveniva che a fine serata quando scendevo dal palco magari andavo a salutare e ringraziare le 12 persone tra il pubblico che all'inizio ogni cabaretista ti dicessero, ah, ma sei davvero alto? Quindi ogni volta pensavo e dicevo, ma quindi non si capisce proprio che io sia alto. Quindi ho chiesto a Davide Pagnate: hai voglia di fare un duo comico in cui tu mi servi come riferimento? Semplicemente quello mi serve, Davide Te Pagnate. l'hai inventato per la... sì. <ride> Hai <stagallato> i tuoi pochi <ride> centesimi. L'unico scopo che ha il sodalizio tra me e Davide Pagnate, oltre a me l'amicizia, il mio migliore amico. Eh? E sottolineare la mia altezza, tutto qua. E evidentemente la cosa funziona. Infatti il diario diara Diario <ride> Devi un con più Davide di fianco. Vedi, perché ci va un termine di paragone, sempre. Perché altrimenti... Allora, io continuerei no. questa chiacchierata cioè le prossime due ore, ma... Possiamo... Ma io ho ancora 40 giga eh, questo mese, quindi devo consumarli... <ride> Entro pochi giorni, come vuoi, guarda. No, no, vabbè, io sono per le, le dirette non troppo lunghe, anche se questa è stata, come un po' tutte le altre, però questa è stata veramente eh, divertentissima, ci ha raccontato tantissime cose, che magari non sapevamo del dieta. Ecco, l'ultimo, quando si incazza Federico Basso? Per che cosa sarà? Allora, è, è, è, è raro il fatto che mi possa arrabbiare semplicemente perché... Ogni volta che penso che ci sia un motivo per arrabbiarsi, dico ma in realtà no, nel senso mi considero una persona estremamente fortunata. Quindi dico non so se sia il caso di arrabbiarsi, perché secondo me si risolve ben poco arrabbiandosi. Non, non è mai la situazione ideale arrabbiarsi Su, nel, nel mondo del cabaret, cioè non, le sfuriate nei camerini, cioè, non, secondo me servono a poco. Non è un, una, una competizione agonistica, per cui devi tirare fuori tutta l'adrenalina possibile. Secondo me più ti diverti, più c'è un clima cordiale, sereno, e sereno meglio funziona tutto quanto. Quindi sono della scuola di Marco Giallini, imperfetti sconosciuti, cioè del disinnescare. Quando è possibile bisogna disinnescare, perché altrimenti non, non ne guadagna nessuno, anche perché dover salire su un palco arrabbiato... Cioè un conto è la tristezza, cioè se ti è successo qualcosa nella vita privata, sono d'accordo, nel senso non siamo androidi e di conseguenza... Dei... Però ci dicono che con Angioni ti arrabbi. Io con Angioni mi arrabbio ah, sempre. A parte arrabbi... con Angioni, <ride> io mi arrabbio perché avendo una formazione prettamente oratoriale, quindi io ho fatto il catechista anche due anni nella mia vita. Quindi sono felice di aver portato dei ragazzi alla cresima all'epoca. Quindi, avendo questa formazione oratoriale, ogni cosa che scrivo, ogni cosa che porto sul palco, ha il retropensiero del eh, se fossi all'oratorio del mio paese a fare questo, mi vergognerei o no? Quindi okay. tutto quello che faccio è e da lì anche la questione del linguaggio vo... più o meno volgare nel senso non sono mai stato un grande fan delle parolacce eh, del doppi sensi e quant'altro e di conseguenza ogni tanto penso siano delle scorciatoie che soprattutto all'inizio ti, ti piace utilizzare per ovviamente a cattivarti una parte di pubblico perché non c'è cosa che faccia più ridere di una parolaccia del tutto inaspettata. Però sono scorciatoie che io mi tengo per l'anzianità, per la vecchiaia, quindi penso che verso i 60-65 anni comincerò Dai. a recuperare. Dai, dimmi, <ride> che dico tutto benissimo, ma, 97. ma guarda, ma levatevi da davanti perché veramente, explicit lyrics, ad varie eh quindi Bacchetti e Angioni? Io non è che lo Bacchetto, io lo elimino dalla diretta nel momento no. in cui... Cioè, se Fabio Fazio ogni tanto... Allora, il cartellino giallo per Angioni è il Luciana. Quando comincio a dire Luciana, come, Luciano, eh, come Fabio Fazio fa sempre con eh, vuol dire che c'è qualcosa che non sta andando per il verso giusto. Se la cosa eh, prosegue, purtroppo devo aprire la botola. Eh, eh, ma come nell'hockey, c'è un momento di, nella, nel, nella palla, palla, palla ruota anche. sotto, e Poi tra l'altro l'amico di prima ha detto devo cambiare nome perché non riesco a leggere bene, ma non è il problema del tuo nome che è scritto piccolissimo e non ce vedo. Io devo, dice la frase tipica di Fede è e ringraziamo Max Angioni e lui è lì. <ride> <la parola> <ride> Cioè lui oramai ha capito da questo gesto che è arrivato il momento di dire no no no no no no no perché poi sparisce. Quindi quando si comincia ad intravedere <ride> <No>. <ride> Quando c'è questo effetto ET lui sta per sparire. Se voglio farlo sparire senza l'effetto ET c'è questo perché da qua no. non vede arrivare il dito. Che... Quindi vabbè. Ma il ragazzo è giovane, ragazzo è un del 90, cioè ma è proprio 90, immagino. 90 e ogni volta che gli chiedo ma quindi tu non ti ricordi i mondiali, lui mi risponde pure no, purtroppo no, che, nel senso che non capisce nemmeno l'ironia della domanda e capito. quindi... <ride> come a me se mi dei mondiali dell'82 eh anche io quello c'ho vaghi ricordi però 90 si sì, quindi... e invece lui Toto Schillacci l'ha visto solo in qualche puntata di sfide <ride> <ride> va bene oh, siamo a di là 51 ho dato 50 anni di diretta e sono contentissimo perché è andato a esatto, via Spero di che ci siamo sciacallati qualche follower a vicenda. Io non ne ho idea perché io sono rimasto. ah guarda Faccio lo screenshot se vuoi. Con il rischio che cada tutto faccio <ride> questo screenshot con uno spettatore. Poi te lo mando uno spettatore e Silvio Cavallo non partecipa. questa wow, è stata la... <ride> anche a 10-12. <ride> si, sì, ma la comodità è poi lasciarlo lì a sedimentare questo video e poi farà la sua strada. Infatti, a proposito di questo, dato che poi lo ricondividerò su Instagram in questo formato qua, poi lo monto con Da Vinci Resolu in orizzontale per metterlo su Facebook e su YouTube. Ti faccio un po' una sorta di libera media. Quindi Federico Basso mi dai il tuo consenso a ripubblicare queste interviste, e quindi la tua immagini sui miei profili social Facebook, Instagram e YouTube. Questa sa, è una dichiarazione che, nemmeno quando chiamano i call center, cioè... <ride> Adesso ti dico, ok, ti autorizzo e so già che mi cambi anche il piano tariffario del telefono. Io ah, che... Maria Pilatimo mi, mi disse semplicemente, sì, lo voglio. Sì, sì, esatto, perché parti con un'ufficialità che incute timore in chiunque. Quindi Io dico, ok, ma ci sono degli spettatori che sono testimoni del fatto che sto accettando una diffusione di un video. No, no, libri, no... Eh... Eh, beh, un po' è perché ho lavorato in un call center veramente eh, 12 13 sente, anni fa, si sente. E, e, e un po' ormai perché sono la tredicesima diretta, quindi ripeto la stessa frase. Non finisco le dirette, quindi Fai benissimo, non so se questa cosa comunque ti cambierà la vita, nel senso, non, non posso questo, questo mio video, nel senso che cambierà la no, vita, no, però puoi no, condividere, no, puoi, no, condividere. No, io puoi io fare, fare lo sharing via sharing. No. No, io intendevo la, la formuletta, non mi cambierà la vita, non nel video in se per Infatti se. ho preferito specificare perché la tua risposta, non credo minimamente, riferito al mio video, sembrava brutto. E eh okay. no, infatti, <ride> ho voluto specificare. Perché se tu avessi per Sai caso ribadito, stava... no no, mi riferivo al tuo video, no no, <ride> mi in generale a quel Sai punto. Che... Max Sai e che Gioni... ci... <ride> Sai che ci stava bene adesso un a te. A te. A te, perché sono andato tutta la settimana? Lui poteva scrivere, William scriveva messaggi lunghissimi. Ci vediamo, eh? Io gli scrivo semplicemente a te: nato da un buon fine settimana. A te, a da quel a te, le, tutte le mie risposte per William sono sempre state a te e basta. Questo è stato pensavo che quando iniziavano diventa tra le prime cose mi rispondevi. Era, era a te, te, a te, così perché è come cordialità quelle cose che chiudono. Ogni tipo di comunicazione, e eh, vabbè. Federico, eh, io ti ringrazio. Ma figurati, eh. quando vuoi facciamo anche il volume 2. Nel frattempo, se ti servono altri contatti, io sono sarò felice di essere la mosca che farà cadere altre prede nella tua rete. Quindi... <ride> Guarda, <ride> i prossimi che sento sono Paniate e Angioni, eh, quindi un messaggino Andate. gli arriva a breve. La rigoria porta a quelli ce li hai già nella tua lista. Sul tuo tranquillo. <ride> Settimana, questa settimana ti ho detto venerdì c'ho Raco martedì prossimo Piero Boni, Max Piero Boni, e poi il dottor Sereno. Il dottor Sereno. Il, dottor Sereno esatto. il dottor Sereno che ti saprà sicuramente deliziare. Ecco, se vuoi chiedere al dottor Sereno fatti raccontare l'aneddoto della costola, l'aneddoto me la devo scrivere. Che... Di questa cosa qua. E ha detto, ah, ho una cosa. Federico mi ha chiesto se puoi raccontare la serata della costola, ok. Sì, va benissimo. La, costola, la costola, va bene? Va benissimo Grazie mille, Gra bravo per quello che fai Complimenti e continua Grazie mille, guarda, grazie mille. Se posso fare qualcosa ben volentieri eh, E se, se passo per Milano ci, Magari ci si vede sì, Ci sarà tempo, sicuramente Grazie mille, ciao a tutti, grazie Tutte a coloro che hanno scritto a partecipare, sì. <ride> metto giù io, metto senza, senza offesa, senza passare per maleducato, oh, eh. metto A due seconda. Federico Bassi. Ciao, grazie. <ride> grazie a te. E eh, allora, è stato veramente, veramente emozionante, anche un po' lunghino, ma ne valeva la pena, ne valeva assolutamente la pena. Grazie, grazie a tutti qua loro che sono passati a vedere questa diretta con Federico Basso. Vi ricordo, dicevo, settimana prossima, anzi, scusate, venerdì, Daniele Raco, sempre D'Aria Zelig. Grazie per essere stati con me questa sera a due chiacchiere con... Ci vediamo venerdì e poi martedì prossimo con Max Piero Boni. Ciao! Buona serata e per domani, forza azzurri!